Sta girando in questi giorni la notizia del caso di bullismo al San Carlo, una scuola molto prestigiosa di Milano. Come tutti gli episodi di bullismo c'è una cortina di silenzio, di informazioni date a metà, ma anche di ignoranza, di non conoscenza, che è bene mettere in chiaro. Il primo punto è che il bullismo non è causato dal basso livello socioculturale, qualcuno sembra quasi stupirsi che a San Carlo, la scuola dell'elite milanese ci possano essere episodi di bullismo. Non è così. Il bullismo c'è dappertutto. Non, è, non riguarda soltanto le scuole povere o le scuole dove ci sono problemi, riguarda un aspetto fondamentale della natura umana che c'è dappertutto, ricchi, poveri, belli, brutti. Il secondo è la cortina di silenzio che c'è. Purtroppo tante volte le scuole sembra che abbiano paura di parlare di bullismo, paura delle conseguenze legali del pubblico, paura di rendere evidente un fenomeno che hanno paura possa essere presente nella loro scuola. Ma in realtà è molto importante dare il nome giusto alle cose. Se si tratta di bullismo, è fondamentale chiamarlo bullismo e non giochi tra ragazzi, aggressioni, e dicendo. Per parlare di bullismo però ci vogliono alcune caratteristiche e infatti quello che c'è scritto nei vari siti di notizie sulle eh, misure che sono state prese da San Carlo per arginare il problema, ovvero la sospensione dei due ragazzi, sono sbagliati, perché il bullismo non è un fenomeno che riguarda esclusivamente il bullo e la vittima, ma ci sono gli spettatori, ci sono gli aiutanti, ci sono quelli che passano e che non fanno niente. Per questo punire esclusivamente chi ha fatto l'atto fisico del bullo, senza un intervento globale nella classe, nel gruppo o scuola, è un intervento sbagliato. Perché non risolve il problema, pone l'accento su una sola componente del problema, cioè chi perpetua il danno, non con chi guarda e non fa niente. Per poterlo fare, ovviamente però, bisogna coinvolgere la scuola. E ritorniamo al punto iniziale, bisogna parlare di bullismo, non bisogna avere paura, bisogna affrontarlo, perché i bambini soffrono, soffrono tanto quando sono vittime di bullismo. Soffrono non solo per i calci nelle cossole, ma soffrono anche per l'indifferenza del loro compagno con cui fino a, a due minuti prima si scambiavano le carte dei Pokémon e poi sono lì a ridere e sghignazzare quando l'altro gli prende la testa e la mette sul pavimento. Bisogna essere coraggiosi e affrontare il bullismo.